Salerno Jazz and Pop Festival, nona edizione, cinque concerti in tre giorni, grandi nomi internazionali ma anche i grandi musicisti salernitani. Sì, eh, la nona edizione del festival continua a portare grande musica e grande arte a Salerno. Devo dire che è con orgoglio che presento anche questa nona edizione che sarà contraddistinta da un omaggio a Pino Mango, dalla presenza di James Senese. Marco Zurzolo e tanti altri maestri eh, rinomati e famosi non solo in Italia ma nel mondo che accompagneranno gli studenti del Martucci in questa nuova esperienza bellissima che si offre alla città di Salerno ma all'Italia tutta. È la cosa che ricordo molto spesso, cioè mi viene sempre in mente il suo volto la mia mano che mi ha, mi ha chiamato il suo corso e mi ha fatto l'ultimo cenno e ha detto sì, è il momento è stato sicuramente un momento tragico eh, sulla eh, scena eh, eh, eh, questo è vero questo è vero. parlando con, eh, parlando con tanti giornalisti eh, eh, mi hanno proprio posto la, la, la cosa dice Rocco, pensala come una cosa più bella che può succedere a uno di voi a, uno, a un grande musicista morire mentre sta cantando la propria canzone forse non è successo a nessun artista nel mondo pochissimi di, di, di avere questo lui stava cantando oro che è stato il suo primo, il suo primo grande successo e a metà del brano ci ha, ci ha lasciato ci ha lasciato con la sua musica ci ha lasciato in un modo molto elegante ma non, non voglio parlare di questo lui ci ha lasciato ci lo lasciano, ma io voglio, voglio portare e, e far ricordare alle persone tutto quello di bello che abbiamo fatto della, certo nella certo nostra carriera festival sarà proprio anche eh, l'occasione per un omaggio musicale a distanza diversi anni sì, questo questo sì io per, per alcuni anni vi dico la verità ho vissuto un attimo nel buio perché dopo 30 anni che fai musica con, con, con un artista l'ho appena detto un attimo fa eh, è difficile eh, riprendere, pre, riprendere le, le, le fila per continuare a fare sarà, sarà un omaggio ma anche sarà un'occasione per rimettere su un palco tutti i componenti del nostro storico gruppo che ci faranno questo grande regalo, l'ultimo brano che sarà bella d'estate, lo, lo dedicheremo. Noi che sempre, siamo sempre stati a fianco a lui di farlo tutti insieme. Sarà un'esperienza bellissima, sto avendo delle, delle grosse emozioni da questi ragazzi che stanno, stanno lavorando così intensamente a questa cosa e speriamo bene. Speriamo che sia Come sarà questo appuntamento musicale salernitano che la vedrà protagonista? Uh, protagonista sarà, saranno i miei allievi non sarò io, io uh, loro sono molto carini perché hanno sentito un po' di pezzi miei quindi suoneranno alcuni pezzi miei e sono, felice, sono felice perché sono ritornato a insegnare dopo diversi anni qui a Salerno ho trovato veramente un'aria nuova bella, competitiva che questa è una cosa importante perché eh, i conservatori hanno il dovere di propagandare proprio eh, il loro lavoro e il conservatore di Salerno lo fa bene lo fa bene avendo anche dei docenti cioè dei colleghi veramente strepitosi, tra questi Dario De Ida che quella sera si esibirà dopo con due grandi mostri della, della musica internazionale eh, noi faremo eh, ho cercato in qualche modo di riportare un po' la mia, eh, diciamo, il, il mio lavoro passato, quello di lavorare molto sulla tradizione. Sto diffondendo nei miei studenti questa idea di essere molto personali. Per me la, le radici sono importanti, specialmente in questo momento storico. Avere delle radici, sapere da dove si viene significa avere una mamma e questo è importante, quindi sto facendo capire che cosa è la canzone, il nostro territorio, come lavora, riportandolo anche nel jazz e quindi avendo comunque una mescolanza di suoni partenopei ma nello stesso tempo di grande valore jazzistico. Ci sarà anche un omaggio a suo fratello che è un altro grande artista che il connubio con Pino Daniele è stato centrale. Uh, sì, ho scritto un pezzo io ho fatto un film uh, due anni fa che si chiamava In punta di piedi in quel periodo si ammalò mio fratello e io scrissi un pezzo per questo film il, uh, e poi si è spento da lì a poco si è spento Rino e quindi il, uh, Alessandro Dalatri, il regista disse no, questo, questo brano quando lo sentì, questo si chiama Rino e quindi, è diventato il pezzo di Rino eh, ho uno studente veramente formidabile che si chiama Federico Milori. tutti i miei studenti sono bravissimi ma questo io, mi, mi appassiona perché lui suona il sax e l'alto come me e, e gli ho chiesto di suonare questo pezzo spero che sarà bello insomma sarà una bellissima serata per tutti noi ci avviciniamo al decennale di quello che ormai è un appuntamento molto atteso in tutta la campagna il Salerno Jazz Festival ci saranno appuntamenti di grande rilievo. Sì, il fatto che sia, um, siano già nove anni quindi che il prossimo anno ci sarà il decennale ha un significato molto importante in generale per chi uh, fa attività culturale, vuol dire che siamo nel segno della tradizione, nel segno della continuità, vuol dire che è un progetto che piace, che è recepito da un pubblico molto vasto e quindi è una rassicurazione, una garanzia che chi opera in tal senso sta facendo bene. Evento nell'evento ci sarà un omaggio al grande Pino Mango. Sì, perché quest'anno abbiamo avuto tra i nostri docenti il, il tastierista storico e arrangiatore di Pino Mango, che è Rocco Petruzzi, che è venuto ad insegnare da noi. Eh, appunto tastiere, tastiere elettroniche, tastiere pop e quindi ci è sembrata un'occasione un, un per ricordare un musicista che eh, ha dato tantissimo e ha sicuramente creato una svolta nella, nel concepire modernamente in un modo diverso anche la canzone italiana